Ciao, sono Marco e questa volta non sono in un'ambientazione naturale come di solito faccio. Sono in piena città, sono a Roma. Sono qui perché sto collaborando insieme ad un formatore alla conduzione di un corso. Io mi occupo della parte tecnica in questa circostanza. E stavo riflettendo su una cosa. Sono diverse settimane che non riposo né un sabato né una domenica, potremmo dire forse più di dieci settimane, sono al lavoro a ciclo continuo sotto vari aspetti e tra l'altro poi domani dovrò svegliarmi molto presto, quindi parliamo di qualcosa tipo le 5 del mattino per lavorare tutto il giorno veramente molto da fare, eppure non mi sento stressato, credo che tutto questo sia legato senza credo, ne sono certo al fatto che tutto quello che sto facendo lo faccio con il sorriso perché a volte mi piace realmente quello che faccio altre volte invece me lo faccio piacere e questo è un po' il segreto del vivere bene perché non puoi sempre fare tutto quel che ti piace questo è vero però diciamo che puoi farti piacere quello che fai e per farlo ti voglio svelare un piccolo segreto per poterti far piacere anche cose che magari fai meno volentieri mettiti in faccia un bel sorriso e dici voglio farlo è un segreto di pulcinella se vogliamo perché poi alla realtà dici sì vabbè ma a me non va di farlo non serve che a te vada o non vada l'importante è che tu mandi il messaggio alla al tua mente che vuoi farlo D'altro canto devi farlo lo stesso e allora fallo con un sorriso sulle labbra, è tutto più leggero e ti apparirà molto diverso tutto quello che farai, tutto quello che farai. In più il consiglio che voglio darti è proprio quello di fare il più possibile tutto quello che ti piace. Non è stato facile per me prendere questa via perché è una via che comporta dei rischi a volte perché anch'io avevo una situazione in cui non ero contento di quel che facevo, però ho deciso e scelto di cambiare la situazione. Si può fare, l'ho fatto io, possono farlo tutti quanti. Quindi ti auguro di poter metterti in faccia quel sorriso che ti alleggerirà qualunque cosa tu andrai a fare e soprattutto ti invito a scegliere di fare quello che ti piace perché ti cambierà la vita. Io sono quasi arrivato lì dove dovevo arrivare, dove mi spetta un compito, una parte, e ti saluto con un abbraccio. Da Roma, ciao!